Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo con un unboxing di un monitor LED eh, di 24 pollici e un monitor della Samsung SD330 ragazzi, eh, un monitor che mi è stato spedito dallo sponsor ufficiale del canale, che è Play Jockey Editor, il quale, il quale saluto e ringrazio per questa cosa e andiamo a vedere questo questo monitor ragazzi è un monitor standard per pc un buon monitor secondo me anche perché ha delle buone caratteristiche a livello tecnico poi comunque eh, diciamo la samsung è uno dei brand abbastanza buoni secondo i miei i miei gusti insomma cioè, eh, belle cosine insomma quindi qui abbiamo tutto quanto quello che è contenuto nella scatola abbiamo la, i vari cavetti abbiamo una guida un cd guida di, di samsung per, per le nostre esigenze insomma per capire un po meglio come funziona questo monitor e abbiamo la base per poggiarlo abbiamo tante varie cosine che adesso andremo a vedere man mano che Apriremo il tutto, insomma, ragazzi. Che dire è molto tempo che non faccio più un unboxing, eh, e quindi è stata anche una sorpresa per me che Play Giochi Editor eh, mi abbia spedito questo monitor. Eh, quindi rinnovo i miei ringraziamenti. E quindi passiamo al resto, ragazzi. Io me lo sto scartando lentamente, me lo sto gustando lentamente. Scusate la. La camera però purtroppo ha un nokia lumia e questo è quello che offre poi cercheremo di, di fare meglio al prossimo unboxing quindi un saluto anche al cameraman ciao alessia e grazie per avermi dato una mano a fare questo video come vedete questa ragazzi è la basetta di appoggio per per il nostro schermo io adesso vi farò vedere tutti quanti i componenti contenuti nella scatola di questo di questo schermo di questo monitor samsung qui abbiamo tutte quante le varie cavetterie eh, questo monitor viene già fornito di, di hdmi a differenza di alcuni che non, non vi danno neanche l'hdmi qui la samsung eh, diciamo già ci fornisce la nostra hdmi è un hdmi anche penso apposita per questo schermo è un bellissimo schermo ragazzi è un 24 pollici un 24 pollici per un pc fisso è veramente buono insomma secondo me se non vogliamo esagerare questo PC ragazzi ha delle buone caratteristiche, allora eh, ha un millisecondo di risposta sul, diciamo, sui movimenti sullo schermo e tutto il resto, qui dietro abbiamo eh, l'HDMI, abbiamo la, la presa VGA, abbiamo il cavo di connessione alla rete elettrica, insomma diciamo tutto quello che ci serve per, per avviare uno schermo. Allora questo schermo ha come dicevo ha delle caratteristiche secondo me che molti schermi dovrebbero avere dicevo ha la risposta di un millisecondo eh, sul, sul movimento ha comunque eh, diciamo il mod game che comunque noi potremo impostare la modalità gaming quando quando staremo giocando se noi magari piace giocare con il pc abbiamo la possibilità di impostare questa modalità gaming e possiamo metterlo a seconda dei nostri gusti. questo ragazzi tutto quanto tramite un pannello tattile che non ci sono tastini su questo schermo ma c'è solamente un pannello tattile qui sulla eh, diciamo sulla destra dello schermo che andremo a vedere, che vi farò vedere che basterà semplicemente esplorarlo e, e avremo i nostri comandi basterà anche sfiorarlo per accenderlo sfiorarlo per, per spegnerlo e, e tutto il resto io adesso qui eh, vado a mettere la basetta però comunque eh, vi risparmio il montaggio dello schermo anche perché eh, il video mi sarebbe stato un pochino troppo lungo io qui mi sto pure a rincoglioni perché sto a montare la basetta al contrario infatti quello era al contrario la basetta va montata con questa parte provvederò ragazzi a trovare un cacciavite e a farvi trovare lo schermo montato eccoci qui ragazzi con il nostro schermo montato basta veramente un cacciavite per montare questo schermo non serve altro anche per eh, fissare la eh, la vite allora, ragazzi, per tutti i contatti di pre giochi editor qui sotto al video, oppure andate a vedere la scheda che vi lascio qui in alto dove vi ho appena indicato, e ci sono altri video di unboxing di play giochi editor che potete trovare delle cose eh, che pre giochi vende. In pratica. Qui, ragazzi, vi mostro il pannello tattile che vi dicevo che basterà sfiorarlo per fare tutto quanto quello che vogliamo che altro aggiungere ragazzi è veramente un bello schermo un bello schermo non ho nulla di aggiungere se avete bisogno di qualcosa contattate play giochi editor lo trovate come ho già detto in descrizione lo sponsor ufficiale del canale pagina facebook pagina google e tutto il resto detto questo un saluto al prossimo video